voglio condividere con voi due insegnamenti che ritengo finalmente di aver appreso nella mia vita. Due insegnamenti che per alcuni di voi possono sembrare banali, per altri magari come me possono sembrare delle cose eccezionali. Ad ogni modo sono sicuramente due insegnamenti che non, ho, eh, non sono farina nel mio sacco non sono le mie invenzioni sono due insegnamenti che ho acquisito a cui forse anche ho resistito perché magari avrei potuto acquisire prima che però finalmente ritengo di averli di averne veramente compreso l'importanza e ci tengo tanto a, che, a poter condividere con il maggior numero possibile di persone questa questa conoscenza. E per condividere questi due insegnamenti li condenserò raccontandovi due storie, due storie anch'esse che non ho inventato io, che sono rispettivamente la storia dell'ape e della mosca, da un lato, e dall'altro lato la storia del paradiso e dell'inferno. Iniziamo con la storia dell'ape e della mosca. In uno stesso campo, in uno stesso giardino, vivono contemporaneamente un'ape e una mosca. L'ape viaggia in questo, in questo giardino, vede tutto ciò che c'è. Per l'ape, la, ciò che è rilevante sono i fiori, perché l'ape, di tutto quello che vede, in qualche modo, l'ape lo lascia quasi passare a sé l'ape come una televisione entra in risonanza con ciò che gli interessa e di tutto ciò che vede ciò che percepisce sono i fiori i colori, gli odori in modo tale da potersi nutrire del loro nettere quindi per l'ape nel campo è come se prevalentemente esistessero solo i fiori nello stesso campo accanto all'ape e in contemporanea esiste anche la mosca, nello stesso campo la mosca vede tutto, però ciò che percepisce principalmente è la cacca, perché la mosca si nutre di quest'altra cosa. Noi in qualche modo, qualunque realtà abitiamo, possiamo essere un po' come l'ape, un po' come la mosca del mondo che, che abitiamo possiamo percepire i fiori o la merda. In qualche modo è, è importante renderci conto che qualunque posto abiteremo sarà sempre un campo che avrà sempre al suo interno queste diverse essenze. Del resto l'esistenza ha bisogno di tutti gli elementi, per cui non avremo mai un campo di soli fiori o di sola merda. La seconda storia che vi voglio raccontare è quella del paradiso dell'inferno. Anche questa è una storia che non ho inventato io, anzi addirittura nasce come una barzelletta che ho ascoltato e che non saprei manco ripetere e che per la verità non mi ha manco fatto tanto ridere. Ad ogni modo, in questa, in questa storia quando l'ho ascoltato immediatamente ho pensato che è una storia così bella che nasconde per sé un insegnamento enorme adesso ve lo racconto un signore muore un signore che lavora in un ufficio e decide di andare tutti i suoi colleghi a rendergli a rendergli della differenza fra l'inferno e il paradiso e racconta di essere stato all'inferno che l'inferno era come un enorme ristorante con delle eleccorni bellissime su un tavolo e tanti camerieri eleganti che servivano queste eleccorni e tutti i partecipanti avevano tutto il loro ben di Dio, tutto ciò che potevano desiderare e era tutto davanti agli occhi non c'era nessun limite nessuna regola che non gli permettesse di prendere tutto ciò che volevano solo che avevano un problema tutti loro avevano le braccia il cui avambraccio era troppo lungo e non erano in grado di portare il cibo le bevande alla bocca perché la lunghezza dell'avambraccio glielo rendeva impossibile questi si disperavano, erano arrabbiati, erano frustrati dal vedere tanto a di Dio e nell'incapacità di cibarsene. Stessa cosa, il Paradiso. Il Paradiso era un ristorante identico, con tanti camerieri identici e tante bevande e cibi loro disposizione e anche qui tutti gli invitati avevano la stessa deformità le loro braccia erano dotate di diavambracci troppo lunghi per cui ciascuno non poteva portare bevande o cibo alla sua bocca solo che in questo caso ciascuno dava da mangiare al suo vicino ed erano tutti contenti e in armonia vi ho voluto raccontare queste due storie perché voglio farvi rendere conto questa cosa che finalmente sono riuscito a comprendere, che tutti insieme possiamo aiutare questo mondo ad essere quanto più possibile un mondo formato di gioia e amore, anziché un mondo di rancore e tristezza. io ci siete con il mio Ah, cacchia di cosa, si è messo con cella Ma fai cazzo, si è messo Ma non è si è messo con cella a me